Cosa fece Leonida? Leonida è un re e uno dei due re di Sparta, famoso per la battaglia delle Tremobili. Cosa fece Leonida di leggendario? Riuscì a fermare per tre giorni l'avanzata dell'esercito persiano.